Buongiorno bambine, no, è eh? oggi è Natale. Sì, sì Natale. oggi è Natale. Tra poco arriva proprio Natale. Oggi non è Natale, amore, tra qualche giorno è Natale. Manca veramente poco, però, eh. Ciao, amore, bentornata da scuola. Come è andata? Perché è male. Perché male? Ha vomitato. Chi? La tua compagna ha vomitato. Non tu, mi auguro, vero? Ah, beh, ma è bella, c'è un sacco di influenza in giro. Eh. L'importante è che non vi ammalate voi perché fra qualche giorno sarà Natale. Poi tu Vanessa hai già dato due settimane fa. Ti stai sfumazzando il gatto? Chi è che ha fame? Io! Ma tu stai già mangiando? Hai già mangiato l'ovetto kinder? Sei già la sorpresa. Senti, raccogli quel pezzettino di carta che c'è lì per terra, eh, signorina? Ok. Guardate, guarda. guarda, adesso si apre, eh! bravissima, dove è finito? ok che cos'è? Uh, ok, no. hai compiti tu da fare? no vero? tu hai compiti da fare? no sì che ce li hai? No. devi studiare no. tre pagine di storia che noia la tua scuola, la tua classe sempre da studiare vabbè vi faccio da mangiare dai Facciamo la merenda Ma guarda come sta Noi non abbiamo un gatto Abbiamo un bambino Guardate ragazzi Guardate Cos'è? La bolla Che bello Sulla slitta? Sì È nera sì. la slitta sì. Com'è la crepe signorina? Buonissima Buonissima sì, È è di quando mi fai pane crustato Eh sì Allora ho una sorpresa per voi per stasera Che non vi ho ancora detto Sì, No, non è Natale ho una sorpresina ah. per quando andiamo a dormire e ah lo so che arriva Babbo Natale ma no amore ma ah, non so che dimmi cinema cineman e <ride> ora Babbo Natale fa un video tutti noi. no amore non è ancora Natale non andiamo a nessun cinema perché domani si va ancora a scuola ma quanti giochi, giorni mancano alla fine della scuola? tre tre ragazzi yeah. sì e ragazzi, voi l'avete già finita a scuola o la finite venerdì? Come noi, esatto, esatto. Noi la finiremo venerdì, invece, Isabella, domani, lo sai. Isabella, Isabella in Inghilterra finirà domani la scuola. Vedete, uscirà e sarà l'ultimo giorno. Allora, sì. dai, Ma, finisci di fare. Eh. Praticamente io pensavo la scuola che debba e sì. non si andava proprio. Invece, è invece così che si va a scuola e poi quando era della mensa usciamo tutti esatto, dopo la mensa voi pranzerete a scuola sì. grazie a Dio sì. e poi alle due e mezza uscite tutti tutti tutti da scuola e si sì. va sì. a casa sì. e poi quella sera andiamo a festeggiare con i compagni di Vanessa sì. e il giorno dopo è la vigilia di Natale arriva Babbo Natale Vane come ti senti? ti senti così male? eh? vuoi stare a casa domani? eh non ti senti bene mal di testa ti viene da vomitare lo sai che anche Daniel stamattina non è andato a scuola perché si è alzato ha vomitato e aveva un forte mal di testa purtroppo è questa influenza che sta girando domani se vuoi ti lascio a casa così ti riposi un po' va bene hai freddo senti Vanessa mettiti il pigiama vuoi mettertelo il pigiamino ti viene da vomitare ancora vai dai Vanessa vomita madonna ma possibile ma davvero Vane allora poi ti do quella medicina che abbiamo preso a Santiodoro che ti fa passare la nausea ok dai io chiudo un attimo la porta Vanessa Vane oi oh, ma ti sei addormentata eh cosa c'è ma non stai bene Vane sono qua amore cosa c'è perché ti sei addormentata sei tanto stanca amore Volevo darti una bella notizia. Buona. Abbiamo prenotato l'hotel per Capodanno. Uh, mamma. Eh, fammi sentire. C'è qua con me? Ma ah, io sto cucinando, è quasi ora di cena. Ma che cos'hai, Vanessa? Tutto bene? Ti fa male la testa? Eh? Ma perché ancora? Spegniamo. Spegni questo telefono. Ti stavi guardando un film, ti sei addormentata, ma... Vuoi mettere il pigiamino? Senti, ascoltami Non devi dormire, Vane Eh no, perché poi dopo non dormi più stasera, eh Papà ti vuole Stiamo facendo alcuni pacchi, regalo giù Vuoi venire? No No E eh, vabbè il Però gatto. Vuoi il gatto Vane, però devi svegliarti Ok? Promesso Poi ti faccio vedere l'hotel Eh? Sei contenta? Abbiamo prenotato in un hotel A Cormajor Dove c'è anche il cenone Di Capodanno Va bene Amore, mi dispiace, ma sei sempre malata, Vanessina. Ti fa male tanto la testa? Mm. Allora, facciamo una cosa. Adesso vomita se devi vomitare, ok? E poi però metti il pigiamino, mm. va bene? Mm. Così ti rilassi un po', ok? Ma perché piange? Non sta bene, Anastasia, sto ancora male, ma Vanessina. No, piange perché ha mal di testa, ha un forte mal di testa e le viene da vomitare e adesso sta dicendo che le manca la sua compagna ma perché non sta bene, adesso le do la tachipirina. Ma che domanda? No domani la tengo a casa Anche perché nelle scuole ci sono tante bimbi malati E non va bene Io con la mia compagna eh, eh. Che anche la mia compagna è avanti e il dietro. è dietro. vero anche e lei beh, Io mi sono avvenuto con le volte faccio la pagina Anastasia ti prego non ti ammalare nelle festività anche tu eh Cercate di ammalarvi se, se proprio dovete adesso Ma non tra quattro giorni Soprattutto non a capodanno perché dobbiamo partire Ormai ho prenotato va bene Come va amore? Non piangere amore mio Ma perché? che ti passa domani stiamo insieme va bene tutto il giorno, tutto il giorno io e te va bene amore stai tranquilla amore è pronto i tortellini caldi e fumanti caldi e fumanti sì, ti... no. non mangi ascolta Vanessa se vieni adesso sono caldi poi sono freddi aspettiamo vuoi aspettare ancora qualche minuto vuoi mangiarli qui no, no. eh, però Vane devi venire eh, perché il brodo l'ho fatto io col bollito con la sì, carne ed è sì, buonissimo sì, sì, sì. ok One hour later. Amore, ascoltami, non hai mangiato niente e va bene così. Stai dormendo? Senti, dobbiamo andare su adesso però, eh? Te la senti? E comunque ti sta venendo la febbre, dobbiamo andare su a provare subito la febbre, eh? Ti prendo in braccio? Dai, Vane, lo so che non riesci però devi farcela, dai, e anche tardi. Dai, amore. Eh lo so Vai, Ti devo misurare la febbre Guarda mi dispiace un sacco che tu stia male Però devi imparare a coprirti un pochino di più te la eh, Adesso diamo una buonanotte Si veste sempre con le maniche corte Nonostante sia inverno ed è sempre malata 12 o'clock midnight Vane il termometro Vediamo un po' Vediamo un po' Se riesco a vederlo Eh so Madonna Vanessa 39 e mezzo Scusate ragazzi non credo che voi riusciate a vederlo Perché non è quello digitale Ma Vanessa ha la febbre a 39 e mezzo Porca miseria Ragazzi Vanessa ha la febbre a 39 e mezzo Poverina non pensavo fosse così alta Sinceramente e niente, adesso le do una supposta e poi vediamo domani mattina come sta. Hai visto che febbre alta che ha tua sorella? Eh? Cerca di non ammalarti anche tu, eh! Quando li passa lei è Natale! Perché tre giorni siamo a venerdì, la vigilia è sabato. Se ti ammali anche tu facciamo le feste a letto, ok? Ascoltami, eh, vediamo come va la nottata e poi vediamo domani mattina cosa fare eh, Ani perché magari non porto neanche te. Vediamo, non è niente di sicuro, d'accordo? Mm -hmm. Allora adesso andiamo a dormire, diamo la buonanotte ai nostri amici e poi ci vediamo domani mattina per vedere come sta Vanessa, va bene? Buongiorno ragazzi. Buongiorno amore. Ciao amore. Come stai? Insomma. Stai meglio? Hai la febbre a 38,3 ed è mattina, sono le 8:30 e mezza. E Come penso, Che sono le 8 e mezza? No, le 38,6. No, in realtà te l'ho misurata alle 7,10, quando è suonata la sveglia. E avevi 38,2, 38,3, adesso non riuscivo a leggere benissimo, era un po' buio. Ok? Ti ho già messo un'altra supposta. Andiamo giù, così se hai voglia bevi un tè caldo, eh? Qualcosina se ti va. Andiamo? No, non hai voglia di niente. Andiamo, andiamo sul divano allora? Ok. Ok, amore. Stiamo misurando la febbre. Adesso sono le 11 e mezza del mattino. e Speriamo che tu non ce l'abbia ancora alta. In generale, come ti senti? Hai ancora un po' di nausea? Un pochino, ogni, ogni tanto. Però non hai più vomitato. Tranne ieri, non hai più vomitato. Fortunatamente. Quindi speriamo che questa febbre non, non, non, non arrivi più a 39 e mezzo perché ieri sera veramente mi è venuto un colpo. Non mi immaginavo fosse così alta. Sei un po' debole. Hai fame? Vuoi mangiare qualcosa per pranzo? Niente? Vane? È da ieri che non Sono mangi. Hai voglia eh. di cinese. Hai voglia di cinese? Oddio. Ma come fai a mangiare il cinese con la febbre? Che è unto. E non mangia la passina, ti! Eh. Vuole cinese quando ha la febbre È perché sono le voglie della febbre quando io ero piccolina avevo sempre voglia di mangiare cose un po' particolari Ai tipo c... le patatine fritte, la pizza In fine, infatti quando sono malata voglio sempre andare al baro poi <ride> voglio, voglio uscire sempre a mangiare poi anche mangiare quando non sei malata eh? sì, non anche. solo quando sei malata anche quando non sei malata vuoi uscire sempre a mangiare va bene tesoro dai che tra pochi minuti ma c'è il formaggino? no amore vuoi il formaggino? questo è il formaggino? eh non ce l'ho chiedo a papà se lo compra? comunque mi è avanzato solo il brodo anche di ieri se vuoi ti faccio la non, non, brodo, non ti va quel brodo cavoli così buono l'ho fatto io con la carne e le verdure se no ti facevo un po' di pastina in brodo no. no va bene 37? Eh, riesci va. a vederlo finalmente? Sì. sono sì, quella più scura vediamo allora sì, 37 in punto proprio 37 spaccato benissimo Vane speriamo che non aumenti oggi pomeriggio solitamente al mattino la febbre è sempre più bassa ma poi tende ad aumentare speriamo di no eh? che sia stato solo un colpo d'aria pesante va bene allora concludiamo questo video qua con Vanessina magari, che sta meglio però oggi iniziamo un video Magari stasera facciamo il video della nostra routine serale natalizia, va bene? Eh? Che io ho una sorpresa per voi che vi avevo già detto nel video di ieri, ma che poi non ho portato a termine perché Vanessa si è sentita male. Quindi, a presto! Ragazzi, il video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Anastasia, sei sconvolta. Continui a starnutire e non ti ammalare anche tu. Ragazzi copritevi che fa freddo e c'è l'influenza in giro. Ciao! Ciao!